Buon day, io sono barbuto ma non ho la barba Benvenuti, oggi è incredibile, oggi è incredibile, siamo a Londra Per chi mi segue su Instagram avrà già visto questi spostamenti, avrà già visto che sono partito Vi faccio vedere un po' la vista da camera mia E adesso vi faccio vedere tutta la casa dove alleggerò dal 29 al 3 dicembre Gennaio, mi dicono dalla regia Questo video probabilmente lo vedrete a gennaio Perché ne registrerò tanti qua a Londra Che poi pubblicherò dopo quando torno Perché per dicembre ero già portato avanti Se è stato il Francesco Il Nigno Il ritorno, sono qua con me ovviamente Che lei si è già fatta bella Io mi sono svegliato da 10 minuti almeno e Guardate che stile, incredibile eh. Questo cappello da pescatore Ciao Gabri qua c'è il bagno, vabbè. Eh? si scende oh, che Sono impigliato. Qua c'è tipo una, non so come chiamarla Una stanza Con la vista Sulle tipiche, sulle tipiche tattiche Classiche, case classiche Londinesi, abbiamo una cucina Non c'è nessuno Poi si scende ancora questa casa bellissima Altre scale, altra moquette altra scala, altra classica scala classica londinese. Qua c'è un'altra cucina che è a piano terra, quella che usiamo principalmente. Tipo. Siamo arrivati qua ieri sera, siamo venuti, ci siamo fatti un bel tè caldo e l'abbiamo bevuto qui, tipo un salotto. Guardate che figata, tutto qua aperto. E lì abbiamo una porta magica. Qui si esce e abbiamo questo giardino pieno di kaki. <ride> tipo ieri non lo sapevamo, abbiamo pestato tantissimi kaki, guardate. <ride> E poi qua c'è tutta questa bella vista, qua è bellissimo, la sera c'è il tramonto, è una figata, infatti ho fatto un po' di foto, andatela a vedere su Instagram. Poi c'è questa cosa che non so cosa sia, Vabbè, un tavolino. <coughs> E questa è la casa vista da fuori, dal retro, dopo ve la faccio vedere anche da davanti Quindi questo qua è stato un breve tour della casa, ve l'ho fatta vedere proprio velocissimamente Perché ci tenevo a farvela vedere, sono molto contento, è davvero bella, comoda, ci sono un sacco di cose E si sta stra bene, poi è in centro, quindi siamo comodissimi e Ieri che è stato il primo giorno ci siamo fatti un giretto così, siamo andati a vedere un po' di cose Ma ancora niente di che, visto che era il primo giorno abbiamo fatto qualcosa di blando Feliz Navida! Feliz Navida! Feliz Navida! Feliz Navida! Feliz Navida! Siamo andati a China Town, abbiamo mangiato cinese. Allora, i programmi di oggi sono andare a London High e poi a Winter Winter. A Winter in Wonderland Ho deciso di lanciare un trend Su Instagram, ma lo porterò anche qua su Youtube Ovvero tutte quelle cose che facciamo noi italiani classiche Le classiche cose da italiani classiche A Londra noi faremo Tipic Italian Avremo comportamenti da Tipic Italian faremo un sacco di cose da Tipic Italian E quindi hashtag Tipic Italian Eccola, eccola che fai TikTok <ride> Ciao Gabri <ride> Questa è la nostra casa vista da fuori, molto bellina, molto bellina. Casa da 300.000 euro, per il 500. Tempo. 500. Lo sai, hai comprato Questa il... macchina c'è andata Lo in. Oh, uh, oh, L'abbiamo rubata ieri sera per tornare a casa. Questo è il quartiere, eh. Questo, questo è il quartiere. Questa è la zona, eh. Pericoloso. Costoso. <ride> e niente, adesso si, si va a far colazione, incredibile, mm. tipico Italian. A far colazione <ride> Sono venuto da McDonald's per fare una colazione strepitosa Perché qua a Londra McDonald's hanno un sacco di cose Ho preso questo che è un tipo un coffee un totti, Toffee coffee Toffee coffee Un caffè del topping E poi Ho preso una ciambella ma non era così la ciambella Adesso andrò a cambiare Allora sono andata a cambiare Donut ma sono stati così gentili Da lasciarmi il mio Ed ecco quello che volevo io millionaire, millionaire donuts oh questo si che è un donuts bene come no, billionaire è il buco è un buco senza donuts è un buco senza donuts mamma mia caramello caramella Questa faccia è sconvolta. Sì, Ma no raga dobbiamo scendere. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Ecco il London Eye è gigantesco raga E lì hanno messo un'attrazione nuova È tipo un calcio in culo Però gigantesco Quindi ora dovremmo andare sul London Eye E, e niente Vi Faccio vedere un po' quello che c'è qua Sono a Green Park e come vedete, come vi ho fatto vedere, ci sono scoiattoli, paperelle, delfini, pinguini, tutto c'è qua a Green Park. Poi abbiamo il laghetto di Green Park, mi chiamavano la guida turistica Typic Italian in London. Però oh. oh. oh. okay. Oggi vi porto a vedere la casa di una mia amica che è piena di soldi, c'è un casone enorme, la Eli, la, la mitica Eli. <ride> c'è un casone, la Eli, adesso vi faccio vedere, aspettate che qua... Sempre ogni volta che venga a casa sua non mi apre il cancello tocca scavalcare <ride> Tipic Italian <ride> Allora la faccio vedere da qua, guardate questa qua, che casa che c'ha. Ma lì c'è anche il Marco! Marco! Ciao Marco! Oddio! Corri corri, amore! Appena in tempo ci stavano per investire qua. Eh. Sono stato quasi investito a Londra. Ah mi sa che oggi ha invitato un po' di gente la mia amica. Allora, io vi faccio vedere la casa della mia amica Eli. Voi la potete chiamare in tre modi, perché adesso si fa chiamare in tre modi. Si fa chiama, chiamare Eli, Besta e Lisa. Aiuto sì, Eli, no, Eli, Lisa e Besta si fa chiamare. qua. <tuturra> <ti f> <tuturra> ha trovato una non ti spaventare, non e <ride> eh, basta, adesso se ne va Sono Uh, uh, uh, uh, uh. Il London Eye per questioni problematiche interne ed esterne è balzato, troppa fila, 4 ore di coda. Quindi stiamo andando a Winter Wonderland, che cazzo sta facendo? Ecco che saliamo sull'autobus a due piani, Torniamo l'autobus. Non volevi fermar con le mani. una è andata. E l'altra è andata! Saliamo, comparima! ma big Italian! Che filmano anche in autobus! Saliamo! Dove sarà il nostro amico di merenda, eccolo qui! Niente, mi si è preso il posto da solo! <ride> Dove ci mettiamo? Dov'è Bea? Eccoci. Guarda dove do piacere. Allora è che c'è da solo. E qua. Esso. Eccoci. Siamo qui, siamo arrivati. Winter. Wonderland. Cat <tellamente>